Italiano perché lui è stato il partente della partita contro il Messico. Che l'Italia poi ha rimontato al 9-5-19. Dicevi: lineup sicuramente differente. Condizioni sicuramente differenti rispetto a quelle del Messico. Ma per uh, Alessandro Maestri è una partenza comunque sempre speciale perché portare questa casacca della Nazionale è sempre un, un grande onore, anche dopo una stagione che non è stata proprio straordinaria con il Sorrocos de, de Aguila eh, di Beracruz, però... Gli olandesi vinsero la prima serie che durò 5 partite nel 2006 per 3 vittorie a 2, l'Italia vinse la seconda nel 2009 per 2 vittorie a 1 con un pareggio in quella serie, quindi è eh, parità perfetta quella che le due squadre eh, hanno all'inizio di questa terza European Baseball Series, 4 vittorie a testa e un pareggio, ci sarà in queste tre partite anche la possibilità quindi di spezzare questa parità, ricordiamo quest'oggi si gioca qui a Verona. Stadio Alessandro Maestri allora può cominciare questa gara 1 con Van der Meer, il primo lancio di Maestri è un ball, 1-0 il conto, Van der Meer è uno dei tanti giocatori che fanno parte di questa Olanda che ha giocato nei Rotterdam Nettunus che hanno vinto il campionato olandese, ha battuto 369 in questa stagione e qui prende il primo strike, 1-1. giocatore spina nel fianco, un ottimo lead off-hitter questo Steen Van der Meer, giocatore che agli europei, negli ultimi europei è stato determinante peraltro proprio contro l'Italia uno dei pochi, non sono tanti neanche per l'Olanda che ha partecipato al Baseball Classic anche se vanta soltanto un turno di battuta 0 su 1 nella sua partecipazione al Mondiale delle Major League secondo volo intanto di Maestri 2-1 il conto su Van der Meer 4 tripli, 7 doppi, 21 punti battuta a casa nella stagione regolare olandese. Swing a vuoto, palla sfiorata in foul, 2-2 il conto su eh, Van der Meer. Sì, Van der Meer nel classic chiaramente non ha avuto molto spazio vista la presenza di certi giocatori come Xander Bogarts, Jonathan Scope, Didi Gregorius, che ovviamente sono interni da Major League e di grandissimo livello. Quinto lancio di Maestri ancora basso, conto pieno su Stin Van der Meer che ha preso 28 baseball. Nella sua ultima stagione in Olanda, nativo di Rosmalen, fu scelto dagli Astros nel draft del 2016 e ha giocato per una parte della scorsa stagione nell'organizzazione degli Astros. Lancia sul conto pieno di Maestri. Swing a vuoto, lotta fino al conto pieno, ma la fine strappa. Il primo strikeout della sua partita, Alessandro Maestri. Ottimo lancio esterno da parte di Maestri con questa con una delle sue classiche fastball direi a due cuciture fastball esterna che Van der Meer fa fatica anche per, proprio per suo, la sua posizione in battuta che non è proprio ottimale per andare a cercare lanci esterni di questo tipo tocca a Kalyan Sams adesso l'esterno centro dell'Olanda trascorso il 2017 nella Canadian American Association una lega indipendente nordamericana battendo 375 anche se in sole 5 partite vanta 7 anni nelle minors americane Kalian Sams che riceve il primo lancio di Maestri ed è uno strike in mezzo al piatto, parte con una dritta centrale, Alessandro Maestri nei confronti di Sams, 0-1 il conto, per Sams un fuoricampo in queste cinque gare, un doppio, otto baseball e tre strike out, nativo dell'AIA, il secondo lancio di Maestri alzato, è un pop verso la prima base, dove può effettuare comodamente la presa, Alex Sambucci per il secondo out. Ottimo out, out, out importante per maestri, out, un inizio direi convincente per lui contro un battitore, dicevamo uno dei battitori più potenti in circolazione del lineup olandese, sicuramente il più potente che c'è eh, in questo lineup. Sams che tra l'altro ex Seattle, anche maestri, ha avuto i suoi trascorsi nelle, nelle minor leagues, di preciso con l'organizzazione dei Chicago Cubs, ha avuto anche modo di giocare con eh, un paio di giocatori che fanno parte in questo momento del della rosa dei Cubs in Major League e adesso tocca a Dwayne Camp il terza base dell'Olanda anche lui gioca nei Neptunus di Rotterdam e ha vinto quindi il campionato olandese 329 la sua media nell'ultima stagione in Olanda con 32 punti battuti a casa primo lancio di Maestri è esterno anche un po' basso forse mm -hmm. subito un ball su Dwayne Camp Maestri ha lottato fino al conto pieno per eliminare, mettere strikeout, Van Der Mere, primo battitore affrontato, poi c'è stato il pop di Karian Sams, 1-0 il conto sul terzo battitore Kemp che gira in foul, diventa 1-1 il conto. L'inizio inizio di Maestri, uno dei classici inizi per lui con la sua dritta, primo lancio esterno a cercare l'angolo, poi subito arriva interno e alto su Kemp, Kemp che qui ha seguito questa, questa fastball ha messa dietro il ricevitore è dietro lo screen insomma. ha fatto due stagioni nell'organizzazione delle minors dei Cubs due in Camp la 6.988 esce dal box di battuta e torna ad aspettare il terzo lancio di Alessandro Maestri le indicazioni da parte del catcher Mineo la battuta da parte di Camp è ancora un pop piuttosto alto deve arretrare il seconda base azzurro, Alessandro Vaglio per effettuare la presa 1, 2, 3 senza valide senza i primi tre del lineup per l'Olanda sono veramente dei, dei giocatori con, che dotati di velocità, di potenza, forse tra i più completi. È un line-up che nei primi, nelle prime posizioni è tra le più come dire, minacciose sicuramente, Ed è una squadra con cui bisogna, bisogna sta contro la quale bisogna stare attenti sempre. con Van der Mer fino al conto pieno lo ha messo strike out, poi due pop quello di Sams e quello di Kempi, adesso si riparte dal clean up Nick Urbanus del lineup dell'Olanda battitore mancino che gioca negli Amsterdam Pirates 336 di media battuta per lui durante la Regular season, subito gira il primo lancio di Maestri in faula a sinistra, 0-1 il conto. Pande con un po' più di aggressività l'Olanda in questo secondo inning. Sì, subito a cercare di andare a prendere la prima, la prima fastball di Maestri, anche perché i primi lanci di Maestri sono solitamente sempre veloci a cercare però degli angoli, sono lanci di controllo quelli di Maestri ancora gira anche il secondo lancio di Maestri ed è una palla ancora in foul subito 0-2 il conto su Urbanus 336 di media battuta 9 doppi, un triplo, 3 fuori campo quindi è un battitore che ha anche una certa potenza nelle sue braccia il quarto del line up dell'Olanda dopo due strike rimane prudentemente lontano dalla zona di strike Maestri che lancia il the third, e allora primo ball 1-2 su Nicurbanus fuori campo, 15 basi ball 9 strike out, nella sua stagione raramente finisce strike out, qui chiama tempo e allora esce per un attimo dal box di battuta ancora fa fatica Maestro a trovare il taglio giusto sui suoi lanci secondari, in particolare sulla slider vediamo adesso se va interno qui gira Urbanus ed è ancora una palla in foul, questo per un altro buon contatto è rimasta alta questa slider probabilmente doveva anche avvicinarsi un pochino di più al, e andare un pochino più in basso, eh, almeno secondo quanto aveva indicato Mineo dietro al piatto. Conto che resta invariato 1-2. E adesso c'è un piccolo timeout. Eh sì, perché servono palline all'arbitro di casa base, e allora piccola interruzione con eh, maestri che rimane sul monte di lancio due o tre foul con contatti piuttosto buoni da parte di Urbanus su questo turno di battuta. Urbanus che è il primo battitore mancino affrontato da Maestri il lancio ed è strike out il secondo della partita per Alessandro Maestri è andato due volte interno ha cercato di fissare l'obiettivo sulla parte interna del, della zona di strike e poi Urbanus ha cercato una palla un bel cambio esterno e basso per lo il secondo strike della partita di Alex Maestri. Dadli Leonora, eccolo qui il cambio di velocità che ha portato al K su Urbanus Dadli Leonora gioca offdorp Pioneers, gira il primo lancio di Maestri, lunga corsa per l'esterno destro azzurro Garbella che non ci può arrivare la palla cade, va per la seconda base Leonora, ci arriva in tuffo è un doppio per Leonora per la prima volta l'Olanda, mette un corridore sulle basi primo corridore sulle basi, forse sul contatto meno solido eh, eh, sicuramente meno solido di quello del battitore precedente, Lenora che però trova il buco esterno, eh, esterno destro e poi l'avanzamento in seconda base che arriva sull'incertezza di Garbella all'esterno non so se Garbella addirittura ha superato la palla o è semplicemente scivolato e non ha trovato la base, no è scivolato forse anche la palla ha preso un rimbalzo strano, comunque Lenora in seconda base, dicevamo appunto di portare i corridori più avanti, il più avanti possibile magari anche con Corsa fra le basi un po' più aggressive direi che qui Leonora ha seguito perfettamente eh sì assolutamente sì appena ha visto che Garbella aveva qualche incertezza ha sprintato verso la seconda base per completare il suo doppio a vuoto lo swing da parte di Linoy Cross il battitore numero 6 nel lineup dell'Olanda gioca negli Amsterdam Pirates 308 di media battuta 3 fuoricampo 18 punti battuti a casa cliente difficile per maestri a maggior ragione con un corridore come Leonora in seconda secondo lancio per il partente azzurro è un lancio che non prende la zona di strike primo ball su Croes bisogna andare sì prudenti contro Linoy Cross sicuramente battitore pericoloso più che altro perché è un giocatore che trova contatto bene, un giocatore che anche in situazioni importanti, l'ho dimostrato anche nella Holland Series, è, uno, è un giocatore che trova la valida anche con frequenza 3 su 8 lo swing da parte di Croes palla interna sulle mani, sui polsi del battitore la gira in foul il battitore designato che gioca anche lui negli Amsterdam Pirates quindi sconfitto nella finale olandese palla interna 1-2, il conto su Croes con Maestri pronto a effettuare il suo quarto lancio Corridore in seconda base Leonora rimane piuttosto vicino al cuscino, lo guarda maestro, poi va verso casa base, lancio basso, Mineo evita che la palla si allontani, deve restare in seconda base Leonora. Bravo Mineo in questo blocco della, del cambio basso. Tra l'altro Cross è titolare, c'è anche un altro Cross nel lineup, line cioè nel roster olandese che si chiama Zerzigno, insomma due nomi molto particolari, eh. Linoi. E Zarzigno. Eh sì, sappiamo quanto Rolanda tinga anche molto a eh, giocatori che non sono propriamente olandesi di nascita, in foul la, lo swing da parte di Croes. Si rimane sul conto di 2-2. Ancora una dura battaglia per maestri nei confronti di questo battitore designato che continua a girare e a proteggersi con questi swing, che adesso danno la possibilità al battitore stesso di restare in vita 2-2 il conto su Lindy Croes lancio basso è un ball, punto pieno su Croes ancora interno ha cercato di andare Maestri con la slider non è riuscito però a trovare lo swing Lindy Croes il piano di Maestri è abbastanza chiaro cercare di legare i, giocati, i battitori al polso cercare di creare battute deboli su lanci interni per ora però non è ancora riuscito perfettamente conto pieno un eliminato, Leonora in secondo Croes nel box di battuta aspetta lancio di Maestri lo gira ancora in foul palla bassa, questo terzo swing difensivo di Croes che si è protetto ancora e ha prolungato il suo turno di battuta e questo è un secondo turno di battuta su tre per gli olandesi che si sta prolungando il primo tra l'altro il secondo che è stata poi la valida di Leonora è finito dopo un lancio però insomma Olanda che sta, sta allungando i turni di battuta e direi si sta dimostrando molto concentrata al piatto in questo momento nel frattempo vi diciamo che la battuta di Poma è stata considerata un singolo quindi non errore ma battuta valida per l'Italia con Poma che poi è stato eliminato con un doppio gioco dalla difesa olandese ancora conto pieno con Croes nel box di battuta ancora uno swing, palla alta verso l'esterno sinistro, Poma lunga corsa, va sotto la pallina, effettua la presa con uh, Leonora che deve rimanere in seconda base, secondo out importante questo per Maestro. Assolutamente importante perché questa st stava diventando una lotta sempre più difficile anche perché più lanci effettui più diventa probabile, chiaro che non è una scienza esatta però... Più diventa probabile che il battitore trovi il lancio giusto da battere, qui invece ancora una volta Maestri con la sua strategia, lancio interno, è riuscito a produrre una volata debole a sinistra dove Poma ha dato ad acciuffare la palla senza problemi. Daniel Fernandez torna ad affrontare un battitore destro, Alessandro Maestri, 356 di media battuta in 36 partite in regular season. Il campionato olandese gioca con i Rotterdam Neptunus che hanno vinto il titolo, anche 12 doppi, un triplo, anzi due tripli e un fuoricampo. Primo lancio di Maestri, un lancio a effetto che termina in zona di strike, 0-1 il conto su... Daniel Fernandes una delle novità di questa nazionale olandese classe 1992 l'esterno sinistro dell'Olanda ancora uno strike per Maestri comincia bene questo turno 0-2 si mette davanti i Maestri con due lanci assolut di assoluta qualità il primo con cambio di velocità tutt'altro che atteso la curva e poi questa bella veloce interna esattamente nell'angolo sul filo interno Vediamo adesso con un vantaggio di 0-2 come si comporterà su questo terzo lancio Maestri. Ancora una dritta in mezzo, questa volta interna e allontana dal piatto di casa base Daniel Fernandez. Primo ball di quasi un lancio avvertimento per spostare un po' il battitore in attesa poi di prepararsi qualcosa sui lanci successivi. Che può tranquillamente essere un lancio esterno. Vedremo adesso come si comporteranno, come, cosa decideranno Maestri e Mineo. Infatti va esterno il catcher ed è ancora una palla a effetto, c'è il tiro in prima per completare l'eliminazione, strike out da parte di Maestri, il terzo della sua parte di contatti piuttosto solidi, quello di Donora, ma anche un paio di contatti in fallo di Urbanus, però Maestri non ha assolutamente sbandato, ha ripreso subito la concentrazione ed è riuscito a effettuare il cappa su Fernandes. Parliamo di un lanciatore dall'esperienza infinita, Giramondo non a caso, ma non Giramondo in luoghi a caso, insomma questo lanciatore ha avuto la possibilità di giocare nella seconda lega più importante. Tutta l'esperienza che ha sa come affrontare questi tipi di avversari, però sicuramente un buon segnale che Maestri si intenda bene con Mineo, un ricevitore comunque come Mineo, che è giovane, che non ha tanta esperienza, ma che insomma sta, sta amministrando bene la partita dietro il piatto. Swing sul primo lancio da parte di Maestri, Mercuri in prima per Sambuce, effettua subito l'eliminazione, ancora aggressività da parte dell'Olanda come nell'inning precedente con Dal che gira subito la mazza sul primo lancio visto da Maestri, arriva però l'out comodo da parte di Mercuri. Sì, mazza che si è letteralmente frantumata su, pri su questo primo lancio da parte di Maestri, Dal che si è anche messa a guardare la mazza piuttosto che correre, il che diciamo non è proprio l'ideale ma insomma contatto, contatto che forse anche per Dalle non era proprio, proprio atteso questo già testimonia comunque quanto l'effetto del lancio di Maestri sia importante Remco Dreyer il nono battitore del il line -up up olandese scelta. prende il primo strike il lanciato da una una Maestri subito 0-1 parte in vantaggio nei confronti di Dreyer il pitcher azzurro secondo lancio lavora adesso anche con un buon ritmo Maestri il questa giusto, palla è interna un ball 1-1 il conto su Dreyer, Olanda che è stata molto aggressiva precedentemente con Dal, qui gira in faul, il terzo lancio di Maestri, 1-2. Sì. Potrebbe essere aggressiva l'Olanda se, finis se finisse anche con uomini uh, in base in questo momento, diciamo che Dreyer spesso con uh, Rotterdam ha battuto come Lidoff, oggi batte come numero 9 e questo significa che se finisce in base ci ritroviamo Dreyer in base veloce e Van der Mer in battuta altrettanto veloce. Ancora un lancio basso interno di Maestri nei confronti di Remco Dreyer, 2-2 il conto sull'esterno destro olandese al primo turno di battuta in questa partita. Gira in foul, si rimane sul 2-2, Remco Dreyer gioca negli Amsterdam Pirates, classe 1987, 362 in regular season del campionato olandese con 3 fuoricampo, 17 punti battuti a casa, 7 doppio e un triplo, quindi ha sicuramente un bel po' di potenza nelle sue braccia ancora un foul anche qui Dreyer fa lavorare tanto maestri questo è già sarà il settimo lancio di questo turno di battuta e anche 32 basi su ball guadagnate quelle di Dreyer quindi giocatore sicuramente paziente chi dimostra anche di essere completo anche un buon difensore sicuramente un giocatore con molte caratteristiche che lo rendono un giocatore di baseball molto utile alla causa e allora Esce dal box Dreyer prima di tornarci per aspettare il lancio di Alessandro Maestri. Teniamo d'occhio anche ovviamente il conto dei lanci del Ticcerazzurro che al di là del nessun punto concesso ha lavorato con dei turni anche piuttosto lunghi finora in queste prime tre riprese. Adesso ancora chiamato tempo da Remco Dreyer che esce e poi ritorna nel box dopo due foul consecutivi il lancio di Maestri, lo swing da parte di Dreyer anche in questo caso in foul continua a toccare i lanci del partente Maestri che sta continuando a cambiare anche velocità in questo turno di battuta per cercare di mettere Dreyer in una situazione di disagio, definiamola così Dreyer che è arrivato in anticipo ancora una volta sull'ultimo lancio ha cominciato con 30 lanci effettuati questo turno di battuta Maestri sul 2-2 a vuoto Dreyer qui toglie qualcosa dalla velocità del suo lancio Maestri ed è strike out il quarto della partita per il partente azzurro altro strike out con una veloce un'altra veloce esterna un, sicuramente un ottimo turno di battuta da parte di Dreyer che ha fatto spendere qualche energia in più a Maestri Maestri bravo a, a trovare con la fenceball il, il lancio decisivo per chiudere questo questo turno di battute per tenere Dryer lontano dalle basi che sicuramente è una chiave Steve van der Mer finito strike out la sua prima apparizione al piatto si ricomincia da capo con il line up olandese che riparte dal lead off 369 di media battuta l'abbiamo detto per questo giocatore che ha militato l'organizzazione degli Astros per una stagione il lancio di Maestri è ancora uno strike 1-1 il conto su Steven van der Mer Maestri ha preso un buon ritmo anche se Stanno battagliando duro i battitori olandesi qui lo swing verso la terza base dove c'è il tiro di Garcia in prima, l'eliminazione, terzo out dell'inning, ancora zero punti segnati per l'Olanda, si rimane sullo 0-0 dopo che sono stati giocati due inning e mezzo in questo, questa prima gara delle European Baseball Series. E allora diamo il benvenuto al microfono. A un ospite, ne avremo diversi nel corso di questa telecronaca, abbiamo il piacere di avere i nostri microfoni l'ex manager dell'Italia, Marco Mazzieri. Ciao Marco, grazie per essere con noi. Ciao Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Ti chiedo intanto Marco ovviamente un parere sulla partita, fin qui 0-0. Comincia il quarto inning con Kalian Sams esterno centro che ha appena chiuso l'ini precedente con la presa al volo sulla bella battuta da parte di Alessandro Vaglio. Sams eliminato al volo dalla prima base, la sua prima apparizione al piatto, batte una palla molto lunga verso l'esterno sinistro ed è una palla che supera la recinzione è fuori campo per Kalian Sams che apre le marcature 1-0 Olanda, palla finita sopra al guanto di Sebastiano Poma Olanda si porta in vantaggio con il grande legno di Sams Sams, legnata di Sams che è uscito dal piatto praticamente sapendo che la palla sarebbe uscita, eppure non è uscita di tanto a dire la verità, è una palla che ha planato molto a lungo ma che non è finita lontana dalle fauci di Sebastiano Poma che qui ha cercato in un tentativo veramente stoico di andare a prendere questa volata di Sams è primo, primo colpaccio di questa partita dall'uomo che forse più di tutti pu può fare la differenza in questa partita con un solo swing aveva tutto un fuoricampo in stagione ma in sole cinque partite nella lega nordamericana Canadian American Association segna il primo punto della partita Canadian Sams tocca adesso a due in camp eliminato con un pop preso al volo da vaglio alla sua prima apparizione al piatto, vediamo se Maestri riesce subito a riprendersi dopo il lungo fuoricampo concesso, battuta sulla terza base, Garcia a tempo per l'assistenza in prima, effettua all'out importante per l'Italia, subito a riprendersi con un'eliminazione praticamente immediata dopo il fuoricampo di Samson. Con freddezza, bravo Garcia perché la, il contatto da parte di Camp era tutt'altro che semplice, quando si, chiama, quando si dice no hot corner in terza base direi che questa palla era molto calda, stava arrivando come, insomma, sotto forma di una bella fiammata. Bravo Garcia a sventrare questa, questa linea, questo rimbalzante tesa e a fermare anche l'assalto dell'Olanda che sta cercando di dare seguito al suo buon inizio di inning. Nick Urbanus, vittima di uno dei quattro strikeout realizzati finora da Maestri, gira in fauli, il primo lancio del pitcher azzurro 1-0 Olanda dopo il fuoricampo a basi vuote di Calian Sams secondo lancio di Maestri non tenuto dal catcher Mineo 1-1 il conto sulla seconda base olandese battitore Mancino protagonista di un lungo turno in battuta la sua prima apparizione al piatto terminato con uno strike out qui la palla che scende da parte di Maestri, la sfiora e la gira in faula, Urbanus 1-2 il conto sul battitore. Urbanus si sta facendo attrarre tantissimo da questo lancio basso interno e continua a seguirlo. l'ha fatto resistendo a lungo nel primo turno di battuta e qui ha rischiato di arrivare a vuoto. Questa volta invece gira verso la seconda base dove c'è Vaglio che va in prima, la sua assistenza è perfetta e arriva il secondo out dell'inning, due eliminazioni interne dopo il fuoricampo di Samson. Due assi fortitudo Bologna. Prima verso il terza base per poi cedere la palla a Sambucci. Qui invece vaglio sempre per Sambucci. Due eliminazioni comode su due rimbalzanti. Questa è poi anche la chiave di Alessandro Maestro. Se riesce a trovare qualche rimbalzante in più, chiaramente significa che è in giornata. E in questo momento ha commesso un solo errore che sta costando lo svantaggio all'Italia. In questo momento. E allora tocca a Dudley Leonora che ha battuto un doppio alla sua prima apparizione al piatto giocatore degli off dorb Pioneers con due eliminati, battitore destro che affronta Maestri primo lancio teso di Maestri, una dritta che Leonora prende ed è primo strike Leonora con un passato nell'organizzazione dei Baltimore Orioles anche lui quindi con un trascorso in America e non sono pochi, li abbiamo già citati alcuni 1-1 sì. il conto su Leonora il primo ball di Maestri sul battitore olandese, strike alle ginocchia, chiamata positiva per il pitcher azzurro, si porta in vantaggio nei confronti del prima base dell'Olanda. Il quarto lancio di Maestri è uno strike, finisce con uno strike out, il quarto attacco olandese in cui però è entrato il primo punto della partita, sul fuoricampo di Sams. Sams che è stato protagonista nella finale degli europei, degli ultimi europei, giocatore che ha tantissima esperienza, come dicevi appunto in, eh, anche nelle Independent League in cui è anche arrivato a battere 23 fuori campo, quindi giocatore dotato di tantissima potenza. e diciamo che maestri ha pagato caro. Alta del quinto inning si porta nel box di battuta Croes eliminato dall'esterno sinistro Sebastiano Poma al Volo alla sua prima apparizione al piatto nel secondo inning il battitore Mancino il numero 27 dell'Olanda che comincia il suo secondo turno in battuta 308 in stagione uno dei punti fermi della Nazionale subito una chiamata di tempo però per essere quindi ritardato il primo lancio da parte di Alessandro Maestri che ricomincia il suo caricamento e spara verso il piatto dei Casabaso, una palla veloce che rimane però troppo esterna, subito un ball quindi su Croes 1-0. Bisognerà vedere il limite di lanci più che altro di Maestri piuttosto che il numero di inning, anche perché se non vado errato c'è qualcuno che si sta scaldando. Gira intanto Croes verso la seconda base, vaglio, comodo in prima per Sambucci, primo out e l'inning. Siamo a 52 lancia all'inizio di questa ripresa, potrebbe essere l'ultima ripresa per Maestri, mentre qui rivediamo il contatto di Croes e l'assistenza in prima di Baglio per Sambucci. Quattro hot consecutivi per Maestri dopo la botta di Kalian Sams, adesso vediamo Fernandez che, che ha fatto molta fatica nel primo turno di battuta contro Maestri. Eliminato al piatto una delle quattro vittime degli strikeout out e fin qui di Maestri gira subito il primo lancio, un lancio basso in foul lo swing di Daniel Fernandez 0-1. Il conto sul settimo battitore olandese. Chiamata di tempo ancora anche da parte di Fernandez. E allora anche qui deve fermarsi maestri prima di ripartire. Credo che sia successo qualcosa all'esterno, sì. è uscita una palla qualcosa del genere, comunque non è di fatto Fernandez nativo di Aruba un altro giocatore, lo vedete poi anche dal, dal nome Daniel con quella cediglia sopra lo swing in foul due foul consecutivi da parte di Fernandez sui primi due lanci di Maestri subito si parte in vantaggio il pitcher azzurro ancora nei confronti di Daniel Fernandez che aveva già Messo al piatto, ricordiamo, nella sua prima apparizione sul, nel, nel box di battuta. Insiste interno, maestro, ancora. Resta alto, però. Conto 1-2 su Daniel Fernandez... La parte di Maestri, lo swing a vuoto di Fernandez che finisce strikeout per la seconda volta, e per Maestri si tratta del sesto avversario che termina il piatto. Direi turno di battuta approcciato perfettamente da Maestri che ha, fatto, diciamo, ha dominato la parte interna del piatto contro Fernandez. Fernandez che non è più uscito da quel labirinto e qui assolutamente in ritardo su questa fastball esterna. Tocca a Rodney Dal. Il battitore numero 8 del line-up dell'Olanda, catcher della squadra Orange, prende il primo ball 1-0, il primo lancio di Maestri, il secondo lancio di Maestri, swing di Dallin, foul, punto che diventa 1-1, foul esattamente indietro da parte del catcher olandese. Giocatore del UVV, Pickles, squadra diversa eh, rispetto a quelle che abbiamo visto in precedenza, dicevamo. Sicuramente maggior presenza di Amsterdam che ha 7 giocatori, giocatori in rosa, Kurasab Nettunus con 5, eh, ci sono due giocatori che non militano nel campionato olandese e poi ce n'è uno che invece milita in Europa, sì, ma in Germania con eh, i Buchbinder Legionnaire Regensburg, cioè Mike Borsenbrook. Lanciati. Ancora uno un swing in foul da parte di Rodney Dahl Diventa 1-2 il conto su Dahl da parte di Maestri Come dicevi tu prima 4 poi 5 eliminazioni consecutive Dopo il fuoricampo di Sams da cui il partente azzurro si è ripreso davvero molto bene E adesso c'è questo swing verso l'esterno destro da palla finisce proprio nel punto in cui c'è Nicola Garbella Che effettua l'out, out che chiude la quinta ripresa sul conteggio di 1 1 fra Italia e Olanda. Vi dicevamo prima che avremo diversi ospiti nel corso di questa telecronaca. Diamo il benvenuto al presidente della federazione baseball olandese, Ron Schell, che ringraziamo per essere con noi. Thanks for being with us.